This video is brought to you by FreeCSGoServers.com FreeCSGoServers.com permette di ottenere un server di Counter-Strike senza costi, in cambio tuttavia di qualche domanda da parte dell'admin. Nel server di tanto in tanto si sentirà una pubblicità in sottofondo, questa pubblicità servirà a coprire i costi del server. Ecco a voi un esempio. Il proprietario di FreeCSGoServers.com ha anche diretto CSGoGiveaways.com, il quale permette ai giocatori di partecipare a dei giveaways semplicemente collezionando ore in alcuni server prestabiliti.